Bene, buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento di questo diciamo, doppio ciclo, uno dedicato al ciclo di formazione online, uno dedicato al diritto d'autore nella didattica online che è stato la, diciamo, quattro giorni fa, quindi questa stessa settimana. E, ehm, e oggi invece dedicata eh, la seconda parte è dedicata alla gestione della privacy nella didattica online come ho già anticipato l'altra volta, io parlo di didattica online perché voglio stare molto generico perché in effetti le cose che, che dico eh, valgono per ogni forma di didattica eh, quindi anche la, la formazione, diciamo, anche quello che stiamo facendo noi oggi soprattutto la parte sul diritto d'autore era, era abbastanza neutra quindi voleva anche per chi fa attività di formazione fuori dalla scuola nel senso classico del termine la lezione di oggi invece nell'ultima sua parte eh, cita delle, delle direttive, delle indicazioni tipiche del, proprio provenienti dal ministero dell'istruzione quindi invece sono rivolte più specificamente l'attività di istruzione nella scuola pubblica, nel senso più più classico. Eh, però prima di arrivare a quella parte dovrete seguirmi con un po' di introduzione, un po' di, di concetti generali su, sulla privacy, sul diritto alla privacy, che è, insomma è in effetti un tema non semplicissimo. Non so se avete, poi non ho sondato, se la volta scorsa avete trovato facile la lezione o meno, Oggi può essere un po' più tecnica, cercherò, cercherò di rendervela un po' meno un, il, il più digeribile possibile. Almeno, solitamente mi riconoscono questa, questa capacità. Spero che anche oggi vada a buon fine. Allora, eh, la, la, il corso di oggi è diviso in eh, cinque parti. Una è un'introduzione, un quindi diciamo quattro parti principali. E, eh, inizio vabbè, con salto, diciamo, un po' i convenevoli perché ormai ci siamo già conosciuti quindi. Giusto per chi poi vede il video, qua ci sono tutti i riferimenti eh, in rete e slide share, dove poi finiranno anche queste slide che state vedendo. Mea colpa che non ho ancora messo, magari qualcuno di voi le ha cercate, ma non le ha trovate perché non le ho ancora messe quella della volta scorsa. Volevo avere un attimo tempo di riguardarle per, eh, per qualche piccolo errore, qualche piccola, piccolo refuso da togliere. E lo farò a breve. Il video invece della volta scorsa l'ho registrato, lo sto rielaborando, è venuto molto bene, quindi anche quello sarà messo sul canale YouTube. E ehm, niente, quindi questi sono i miei recapiti, e siamo già pronti per iniziare con eh, una prima parte introduttiva, con i concetti generali. Innanzitutto, visto che veniamo da una eh, giornata insieme, un pomeriggio insieme dedicato al diritto d'autore al copyright, e avevo già anticipato che spesso c'è confusione tra questi due concetti, tra questi due istituti giuridici. Allora iniziamo a tracciare bene il confine su, diciamo, per capire dove arriva l'uno e dove arriva l'altro e dove si ferma l'altro. Ehm, quindi due concetti e due istituti giuridici estremamente differenti. Quindi concetti differenti perché sono proprio concetti, basta come dire anche si, si, prendere l'etimologia delle due parole anglosassone, il copyright, il diritto di fare copie, privacy invece ci richiama a qualcosa di ricerca della riservatezza, della privatezza, esiste anche la versione italiana della parola privacy in senso più letterale. E anche in senso giuridico quindi, anche nel, nell'ambito giuridico sottostanno a delle norme, a dei principi, una regolamentazione abbastanza diversi. Quindi confonderli è, insomma, è, fonte di, eh, poi è segno di ingenuità, diciamo, di poca conoscenza della materia. Succede spesso, eh, vi assicuro, spesso mi contattano eh, clienti che vogliono una consulenza sulla privacy, in realtà poi scopri che è una consulenza sul copyright, oppure il contrario, vogliono un corso sul copyright, in realtà volevano un corso sulla privacy, perché probabilmente sono due, ehm, diciamo, le, le due... Eh, declinazione in cui eh, si manifesta il, il diritto del mondo digitale, no? nel, nel, quando parliamo di, di regolamentazione della vita eh, in ambito digitale uno pensa a queste due, queste due sfere, no? questi due ambiti, quello del copyright, e la tutela dei contenuti online e quella della, della privacy e della riservatezza, ma non è che siano il rovescio della stessa medaglia, sono proprio due medaglie separate, sono proprio due medaglie distinte, vedremo che forse forse hanno un punto di contatto, cioè c'è una parte che le mette in, in, in diciamo in cui si sovrappongono che è quello l'aspetto del, della gestione dei diritti sull'immagine. No? De, i, i, I diritti d'immagine sono in effetti un tipo di diritti che va trattato secondo sia i criteri del copyright, del diritto d'autore, sia secondo i criteri della privacy. Ad ogni modo, vedete qua, basta, basta appunto analizzare l'etimologia delle due parole, privacy si, eh, si occupa di tutela della riservatezza e ancora più precisamente del dato personale e ehm, copyright si eh, rivolge, il mondo del copyright si rivolge, la normativa sul copyright si rivolge alla tutela delle opere creative, l'abbiamo già spiegato, quindi eh, eh, abbiamo già sottolineato che chi Esercita un copyright, chi a, a, a, si preoccupa della tutela del copyright è perché tendenzialmente è un autore, qualcuno che produce contenuti creativi che poi sono destinati a essere pubblicati. No, normalmente il diritto d'autore viene, soprattutto nel suo aspetto patrimoniale, viene monetizzato quando l'opera comincia a circolare, comincia ad avere un discreto successo di pubblico. Allora uno, il suo autore o i suoi aventi causa, iniziano a esercitare e a sfruttare questo copyright, questo diritto di fare copie. Quindi vedete che vanno in due direzioni abbastanza separate, l'una nella, nella direzione della riservatezza, del tenere riservato, quindi del, non, eh, del, del tenere protetto un individuo, una persona da invasioni nella sua sfera privata, l'altro invece è un soggetto che di natura fa l'autore e quindi per sua natura si espone alla lettura, all'ascolto alla, so, all di musica, alla, alla visualizzazione su siti web dei, su, dei suoi contenuti. Il concetto di privacy nasce eh, nel, dal punto di vista giuridico ovviamente, eh, nasce alla fine dell'ottocento e eh, il primo giurista che ne ha eh, parlato è Louis Brandeis che eh, scrisse per la Harvard Law Review, quindi una delle più importanti riviste eh, internazionali in materia, di, di, in materia giuridica, un articolo che si intitolava The Right to Privacy, cioè il diritto alla privacy banalmente e um, qualificato come, guardate que quella frasetta in, in, um, in corsivo, the right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciato da solo sarebbe letteralmente o più in senso esteso il diritto a essere lasciato in pace, a essere lasciato tranquillo, che è proprio l'essenza della privacy, cioè il fatto che un, un individuo, una persona abbia il diritto a non, eh, a non avere intrusioni, invasioni nella sua sfera personale, cioè che tutti abbiano diritto ad avere una sorta di, eh, di, di area protetta, di, di, di, di sfera all'interno della quale possono vivere serenamente senza intrusioni da parte eh, de, de, degli altri, delle altre persone. Diritto che ovviamente... È, è nato nel 1000, cioè è iniziato la, la, la dottrina giuridica ha iniziato a, a teorizzarlo e quindi poi anche la giurisprudenza ad applicarlo alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento. Ma poi la vera abbiamo iniziato ad avere una percezione, a, a, a renderlo centrale negli ultimi decenni, ovviamente. Quando la tecnologia l'avvento del digitale e soprattutto l'avvento dell'interconnessione in, in rete, ha fatto capire quanto fosse in pericolo quel tipo di diritto. Quindi quanto attraverso l'aumento la, diciamo la, della potenza del, di calcolo e della disponibilità di una rete ormai per tutti, che è sempre, come dire, tutti abbiamo accesso ormai alla rete costantemente ad un costo quasi marginale, quasi zero, e abbiamo degli apparecchi che anche lì a un bassissimo costo hanno una potenza di calcolo estrema e quindi permettono di macinare, rielaborare dati in modo molto più impattante di quello che succedeva, negli anni, che ne so, anche solamente negli anni 80, 90, quindi anni che magari gente che ha più o meno la mia età si può ricordare. No? La prima legge sulla privacy italiana, infatti, è stata negli anni 90, 96, figlia di una direttiva europea che aveva eh, spinto in quegli anni verso, cioè quindi tutti i paesi dell'Unione Europea, a fare la normativa sulla, sulla privacy. Ehm, altro concetto con cui la privacy viene spesso sovrapposta e confusa anche se qua insomma, la, la confusione la vedo un po' meno grave rispetto alla confusione col copyright, è ehm, la confusione appunto tra privacy e sicurezza informatica. Allora, in un certo senso, ne, allora, se andiamo a leggere la, norma, la normativa sulla privacy, troviamo molti, molti articoli, molti eh, obblighi legati alla sicurezza tecnica proprio dei, dei dati, e quindi, ripeto, non siamo così lontani. Però per essere un po' puristi dovremmo ricordarci che non sono due sinonimi. Quindi privacy è un concetto più ampio legato alla sfera giuridica e ai diritti della persona. Vedremo che titolare di questo diritto della privacy è sempre una persona fisica, un essere umano. La sicurezza è un concetto invece legato più che altro alla sfera tecnologica, ma che ha poi indirettamente anche ripercussioni sulla riservatezza. Perché se i dati personali, quindi dati riconducibili a persone fisiche, esseri umani, sono salvati in un sistema, in una memoria, in un, sistema, in un computer, in un cellulare, che non sono protetti proprio da un punto di vista tecnico, da intrusioni, è chiaro che sto violando, cioè sto facendo sia qualcosa che non è corretto dal punto di vista della sicurezza, della buona prassi di sicurezza, ma anche sto mettendo a rischio la privacy, perché la diffusione di quei dati che invece dovrei avere solo io, è, è, è molto più, è, è, come dire, più, probabile che avvenga anche al di là della mia sfera, cioè del, del, dell'ambito in cui invece l'utilizzo è autorizzato. E, e quindi infatti proteggere i dati significa anche proteggerli contro trattamenti illeciti, cioè trattamenti privi di base giuridica o non sorretti dal consenso o compiuti da soggetti non legittimati. Ok, Quindi avere eh, Tizio può avere sul suo computer, sul suo cellulare, una serie di dati personali, magari molto personali, molto delicati, perché lui ha un ruolo a, che gli consente di avere questi dati, pensate a un medico di famiglia no? che ha eh, tutta eh, la vostra storia clinica, conosce i farmaci a cui siete allergici, conosce le, i trattamenti a cui siete stati sottoposti, le malattie infettive che avete avuto e quel computer lì in mano ha... Eh, il figlio sedicenne, adolescente dello stesso medico, è già un rischio, è già un pericolo se non è sottoposto a, ad una, eh, che ne so, a delle barriere particolari che permettono che quei dati vengano criptati e solo il medico, solo lui, possa davvero accedervi. No? Quindi vedete come la sicurezza e la privacy possono molte volte, diciamo, lavorare insieme, essere due, due, due aspetti che vanno considerati insieme. Quindi vedete la sicurezza informatica la, normalmente la trattiamo, la, la, la scomponiamo in questi, due, in questi due fattori, io li ho chiamati così fattori tecnici, cioè l'adozione di appositi sistemi hardware e software, ma anche fattori umani, spesso sono, la, la sicurezza informatica è... è, è ha delle falle che sono non tanto nel, eh, nel sistema operativo, nell'aggeggio, nel, nel dispositivo tecnico, tecnologico, ma nell'essere umano, nella, nel modo in cui l'essere umano li, li, li, li usa, usa questi sistemi. Classico esempio, avere un computer con... Un software di criptazione dei dati con una password di 15 caratteri super complicata e quindi il massimo della sicurezza informatica dal punto di vista tecnico però poi avere un bel adesivo un bel post it sul computer o di fianco dove c'è lo schermo con la password scritta per non dimenticarsela e quindi e lì è stato il fattore umano a rendere debole, la, cioè l'anello debole nel fattore umano e questo vi assicuro che è il, il, il, più, è il caso più frequente cioè spesso nella, nella, in situazioni di, di fuga di dati, di, di, di data breach come si dice eh, tecnicamente, eh, si, se si va a ricostruire tutta la storia purtroppo l'anello debole era, è stato in qualche comportamento umano poco, eh, poco attento, poco rispettoso delle prassi e via dicendo. Quindi teniamo sempre, quando, quando parliamo di sicurezza informatica, presenti questi due aspetti della sicurezza informatica. Facciamo un test adesso, questo lo facevo spesso in aula, viene meglio, purtroppo in una lezione a distanza ci divertiamo di meno, perché non riesco a vedere le vostre facce. Ecco. Però io chiedo spesso, perché allora, abbiamo detto come nel, nel diritto d'autore sia... No, forse non l'abbiamo detto, questa, nella lezione della volta scorsa abbiamo poco tempo, quindi mi sono risparmiato un po' di, di eh, riflessioni più filosofiche, no? però la riflessione che normalmente faccio, la faccio adesso, anche se è relativa alla volta scorsa, no? che il docente che fa un'attività creativa, prende materiali per fare le sue lezioni, dovrebbe essere anche ad esempio, cioè dovrebbe aumentare la sua consapevolezza, non tanto solo per rispettare le norme, perché una, un, un docente di scuola pubblica dovrebbe anche avere un senso, del, del, come dire, un senso civico eh, particolarmente sviluppato e rispettare le norme, ma anche perché è di esempio gli studenti, cioè se il docente è il primo che per fare le slide, per fare un'infografica che poi viene diffusa sul sito della scuola, se ne, se ne è fotte il termine del diritto d'autore cioè non, non se lo fila di striscio perché tanto pensa che sia una, un, un, un problema secondario perché tanto figurati se vengono a prendere a me, tanto il diritto d'autore su internet non esiste no? cioè tutte le varie leggende metropolitane che noi abbiamo smontato la volta scorsa non solo sta sbagliando lui ma sta mandando un segnale ai suoi studenti no? quindi c'è un discorso di consapevolezza su se stesso ma anche di messaggio che lanci agli studenti. Lo stesso discorso portiamolo sulla privacy, quindi il, il corso di oggi, queste due ore e due ore e mezza che facciamo insieme, sono perché, perché do, dopo queste due ore mi auguro, come è successo la volta scorsa, la vostra percezione e consapevolezza della materia ne esca eh, sviluppata e aumentata e quindi da qua in poi, no, come l'altra volta, vi ho detto, non siete più autorizzati adesso a prendere le immagini così a casaccio da Google Immagini, ma adesso siete obbligati, visto che avete seguito questo corso, a eh, seguire, diciamo, la, le indicazioni per mettere i filtri, andare a prendere le immagini, solo che siano autorizzate con la licenza open. Questo è l'esempio che abbiamo fatto alla, alla fine della lezione di, della volta scorsa. Oggi facciamo la stessa cosa però sul piano privacy, cioè da qua in poi non, non sarete più troppo autorizzati a, ehm, a non filarvela del tutto la privacy, perché tanto siamo obbligati ad accettare tutto, ma siete almeno portati a farvi delle domande. Poi purtroppo in alcuni casi siamo davvero obbligati a usare le piattaforme perché non abbiamo alternative quindi dobbiamo usarle per forza anche se sappiamo e siamo consapevoli che la, che la nostra privacy viene in qualche modo invasa questo è un altro paio di maniche, se ne sta discutendo in questi giorni relativamente a Whatsapp, ad, altri, ad altre piattaforme che hanno, che hanno fatto notare i loro not, cioè hanno, hanno, sono, diciamo problemi, a noi, giuristi ben noti ultimamente se ne sta parlando un po' di più perché ci sono stati dei fatti di cronaca che hanno che hanno fatto emergere il problema. Però io uso sempre questa domanda per far, per far riflettere sul livello di consapevolezza in materia di gestione della privacy e di trattamento dati personali. Ovvero immagino che tutti voi abbiate un cellulare su cui c'è la, la nota applicazione Google Maps, no? poi c'è chi la usa un po' di più, c'è chi la usa un po', un po' di meno, però obiettivamente è uno strumento molto potente. Perché? Perché una delle sue funzioni principali, soprattutto per chi va in automobile, è quello di riuscire a dare una previsione del traffico, cioè io devo andare, eh, ho un appuntamento importante, devo sapere a che ora devo partire in auto per arrivare in, in orario e quindi chiedo a Google Maps di darmi una previsione sui tempi eh, e guardando la strada lui mi dice che attenzione in quell'incrocio c'è eh, un rallentamento perché ci sono dei lavori in corso oppure c'è un rallentamento perché c'è stato appena adesso un incidente e quindi prevedo che se passi da quel giro ci metterai un quarto d'ora in più rispetto all'altro giro che ti propongo che è un po' più lungo però alla fine ti fa, ti fa perdere meno tempo no? immagino che tutti conosciate questo tipo di realtà che l'abbiate utilizzata è una funzione tipica di Google Maps ecco la domanda è questa come fa Google Maps a sapere che lì c'è il rallentamento che lì c'è stato un incidente che lì c'è un, un, un, un senso unico che è cambiato Oppure semplicemente che lì ci sono più macchine del solito, quindi c'è il classico ingorgo, c'è la, la coda, c'è la fila. Allora, ipotesi A, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti. Cioè, Google Maps, secondo l'ipotesi A, avrebbe tutto un sistema di, eh, di satelliti che monitora le strade e riesce ad avere questi dati in tempo reale per darvi l'informazione quando vi serve. Ipotesi B. Sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione, quindi gli utenti che utilizzano l'applicazione quando si collegano non solo succhiano dati ma danno dati. Quindi non solo voi avete ricevuto l'informazione che lì c'è un ingorgo, che c'è un, un incidente, ma state dando l'informazione su quanto tempo ci state mettendo per arrivare a un certo posto a Google, il quale poi la riutilizza. Oppure l'ipotesi C. Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici proposti a monitorare il traffico, quindi Google stringe degli accordi con, che ne so, la, la, la società autostrade, l'ANAS, la, nel caso dell'Italia, o i vari comuni, le varie strade comunali dei vari comuni, e eh, grazie a questi dati che gli arrivano costantemente, lui li e riesce a darvi questa previsione. Ecco, adesso qui siamo in una situazione in cui, è difficile fare, una. no, non riesco a vedere le vostre facce per vedere se ho generato un po' di... Idea, o, se, o se mi state guardando come dire vabbè ma sta cosa qui la sappiamo tutti però ecco lo lascio lì quei soliti 5 secondi provate a darvi una risposta senza bisogno che me la scriviate perché sennò devo aprire la chat e, e complichiamo provate a rispondere poi magari le rivediamo dopo le risposte però la risposta esatta è ovviamente sì. la B esatto è la B perché... Eh, perché c'è scritto, nel senso che se voi leggete i termini d'uso della nostra amata applicazione, questa cosa è scritta. Cioè, nelle, nelle, nei termini di servizio, che sono quei, quei, quel documento che noi accettiamo nel momento in cui scarichiamo l'applicazione e quindi decidiamo di utilizzarla, diamo una serie di consensi e autorizzazioni al gestore dell'applicazione, quindi a Google in questo caso, tra queste autorizzazioni noi stiamo dando l'autorizzazione a non solo prendere dati ma a fornirli, cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza tutti gli utenti che in quel momento hanno accesa l'applicazione stanno anche dicendo a Google dove sono e quanto ci stanno mettendo per arrivare in quel posto, mischiando tutti questi dati Google riesce a dire alle altre persone, quelle che sono ancora a casa e non sono ancora partite, riesce a dire che lì c'è un ingorgo oppure lì ci metterai di più e allora devi fare un altro giro. Ok, quindi è un, visto così è un circolo quasi virtuoso, perché caspita tutti danno dati e quindi questo poi va a beneficio di tutti. Sì, però da un lato è vero, dall'altro lato va a beneficio principalmente di Google, il quale ovviamente fa business di queste informazioni, perché non solo fornisce agli altri utenti queste informazioni sul traffico, ma poi riesce a monitorare i vostri spostamenti, quindi sa più o meno che cosa vi interessa, sa più o meno a che ora normalmente uscite di casa, sa qual, dove lavorate, perché più o meno vede dove, dove andate tutti i giorni e via dicendo. Quindi, ripeto, mh, lo si fa magari anche a mente serena, nel senso uno dice ok, ma io lo so che do questi dati a Google, non ho problemi. L'importante è ecco, avere quel livello di consapevolezza, il fatto è che da quello che mi sembra di capire quasi tutti abbiano risposto B, mi, mi fa uno, vi fa onore, vuol dire che, che, che non siete poi così... Sprovveduti vi assicuro che ho fatto corsi in cui questa cosa ha sconvolto, ha creato, ha creato scompiglio e mi ricordo che alcuni quando ero in aula andavano poi a controllare sul cellulare e si accorgevano che avevano sempre acceso il GPS, cioè il famoso tra, i vari, tra le varie funzioni del cellulare, il GPS io tendo a non accenderlo sempre, lo accendo solo quando mi serve perché così evito che almeno si sappia tutto di tut ad ogni ora di della mia posizione geografica ma l'accendo solo nei momenti in cui davvero mi serve geolocalizzarmi e chiedere delle informazioni relative alla posizione e allora in quel caso però so che nel momento in cui accendo quella spunta non solo sto prendendo dati ma li sto anche dando. Ok, ehm, Poi i, i più attenti magari possono Farmi notare che in realtà la risposta davvero esatta a questa domanda sarebbe un mix di tutte e tre, cioè sicuramente prevale la B, diciamo, la risposta in un test a crocette io metterei B. È ovvio che poi Google riesce a, ad aggiungere del suo, probabilmente ha dei satelliti particolarmente performanti, non credo a livello tale da sapere se eh, Qua a Corneliano-Laudense, il paesello sperduto in mezzo alla campagna lodigiana ci sia un incidente o un, in, un, un rallentamento non a quel livello. Può essere anche il caso C che Google abbia degli accordi con gli enti pubblici per avere dei dati, però credo che la buona parte delle informazioni che lui ci, ci fornisce vengano da una rielaborazione delle informazioni crowd, si dice, dalla folla, che vengono dal basso. Crowd source, tecnicamente la parola.